di sezione di Roma di FIDAPA BPW. Questa intervista fa parte di un progetto in cui cerco di dimostrare quali azioni vengono realizzate nella vita quotidiana per quanto riguarda l'equità, l'inclusione sociale e la formazione di qualità. Oggi la nostra ospite è Geri Saura, la presidente di Professional Women Association per Buonasera a Buonasera Alessandra, grazie mille per questo invito, mi <ride> sembra molto contenta di essere qui con voi. Grazie, grazie a te, veramente mi eh, fa molto piacere che hai accettato. Mm -hmm. e, e volevo dirti, chiederti, ci racconti la storia di Pivoa. Eh, la Pivoa è un'associazione no profit nata eh, nel 1992, quindi noi siamo attiva da oltre 25 anni a Roma. E noi ci occupiamo di, di sviluppare le capacità professionali attraverso il networking, l'education e eh, l'empowerment. Tra donne, ovviamente, di, di varia provenienza culturale e diversi livelli professionali. Noi promuoviamo eh, la parità di genere, il lifelong learning e il leadership delle donne nel mondo di lavoro. E le nostre soci, infatti. Eh, fanno parte della comunità ehm, professionale internazionale dell'Italia e i nostri eventi ehm, si svolgono a Roma eh, in lingua inglese, principalmente. di Che nazionalità sono le vostre socie? Eh, la PWA è composta sia di donne italiane che rappresentano metà eh, delle socie che stranieri che provengono ad esempio dalla Polonia, <ride> dalle Filippine come me, dal Giappone, America, Romania, Ungheria, Pola um, Olanda, eh, Norvegia, Serbia, Spagna ovviamente UK e USA è molto molto variegato. variegato <ride> esatto. Diciamo che l'aspetto multiculturale rappresenta davvero un vero valore eh, nell'associazione e eh, della nostra attività perché ovviamente favorisce uno scambio eh, culturale e esperienza di, di qualità. Di vari paesi, di varie culture. Sì. Certo, no, no, questa è infatti una cosa bella. E, e in, in, parlando adesso un po' del lato business, no? in Italia ci sono 1.300.000 aziende eh, fem al femminile di cui 250.000 guidate dalle donne straniere. Mm -hmm. e le vostre socie eh, che mestieri fanno, che prof professionalità eh, il profilo professionale, come hai detto tu prima, è, è molto, molto variegato quindi, e questa comunque è la ricchezza propria del nostro network. Abbiamo social manager di grandi aziende come Stam, Leonardo, eh, Ford Motors ma anche mh, quelli che operano nel, nella pubblica amministrazione come nel Presidente del Consiglio, alle ambasciate. Eh, nonché anche socia imprenditrice di piccole e medie imprese eh, e libero professionista. Dunque sicuramente la multidisciplinarità e la provenienza da diverse realtà culturali che mh, consente di far fiorire stimoli e collaborazione nell'interno dell'associazione e le attività che noi facciamo. Quindi, la PVA più o meno sono un terreno fertile in un ambiente monoculturale. Infatti è molto molto interessante quello che organizzate. Sappiamo che il mondo di lavoro in Italia non è molto equilibrato dal punto di vista di equità di genere. Quali sono le maggiori ostacoli problematiche identificate dalle vostre soci? Diciamo che in Italia, ma non solo, il divario di genere relativo alla retribuzione, ma anche all'avanzamento di carriera o sono ancora dei fenomeni diffusi, dunque perché eh, pertanto la nostra attività di informazione è molto molto importante, e la sensibilizzazione e formazione di, di associazione come la Pivoa, come noi, sopporta dalle istituzioni, è fondamentale per compiere passo dopo passo una vera e propria uh, rivoluzione sociale. Quindi nel nostro piccolo facciamo il nostro. E ci saranno anche opportunità e vantaggi di, di essere una donna straniera, felici? Eh, sì, sicuramente la dimensione multiculturale e la, la conoscenza Uh, di contesti internazionali fa sicuramente la differenza nel bagaglio di expertise delle nostre soci straniere, tuttavia eh, credo che questa sia veramente un anno favorevole eh, alla crescita e allo sviluppo professionale di, di tutte le donne in Italia e il nostro impegno è quello di proprio farci ambasciatrici attraverso i nostri impegni, i nostri convegni, nel, dentro l'associazione e tutte le opportunità da cogliere in questo momento particolare, periodo secondo me molto storico, e per l'empowerment femminile del futuro dell'Italia. Per il periodo storico, tu mi intendi l'era post-COVID, giusto? Sì, sì, assolutamente, credo che noi, il nostro compito, soprattutto durante. Ah. E dopo è cruciale. Sì, che abbiamo visto che durante Covid purtroppo noi donne eravamo un po' diciamo, in posizione un po' sfavorevole. Però abbiamo un grande opportunità e secondo me è questa proprio da raccogliere e da farsi squadra con tutte le altre associazioni. Sì, sì sono d'accordissimo. Gerdi, <ride> <ride> cosa ne pensi invece di certificazione di parità di genere? Questo potrebbe aiutare un po' per trovare equilibrio? Allora, non è che so tanto, però io credo che possa essere davvero un incentivo, e uno strumento concreto per accelerare un intervento socioculturale necessario già da tempo. E quali sono le attività di Pivoa a sostegno di equità di genere, di inclusione sociale, di formazione? So che siete molto attivi. Ogni mese noi prevediamo due tipologie di, di incontri, uno sicuramente è un incontro informativo eh, con cui coinvolgiamo speaker eh, esperti e eh, illustri eh, nel settore eh, su temi di empowerment, eh, su temi di leadership femminile nel mondo del lavoro su temi di eh, imprenditorialità eh, e temi di grande attualità sicuramente è molto importante sia politica socio-culturale eh, la seconda invece è un incontro che prevede solamente un networking eh, professionale e business, orientato al business, eh, giustamente per favorire eh, lo scambio eh, e la condivisione tra i nostri soci. Eh, ci teniamo anche mh, è importante a fare con altre associazioni dove mh, crediamo nelle stesse valori, abbiamo sì. gli stessi valori e sicuramente la collaborazione con um, la Rome Business School e la John Cabot uh, University ci dà anche uno spinto uh, sicuramente di fare un aggiornamento professionale a tutti i nostri soci. Sì lo so perché sono già mm -hmm. vostra socia, però devo farti questa domanda, okay. e come si fa per diventare la vostra socia? Mm, ok, Beh, grazie mille per questa domanda, e per diventare una socia nel nella PWA sicuramente occorre inviare la propria candidatura corredata dalla presentazione e da una lettera, di motiva, una lettera motivazionale. Uh, all'indirizzo membership che ho c'è la pw.org uh, una, vo una volta trasmessa questa richiesta uh, sarà valutata dal nostro consiglio um, aderitivo in caso ovviamente positivo di solito sono positive perché sono tutti uh, donne che comunque ha veramente un un piacere riesce ad apprezzare la, la comunità che noi abbiamo creato in questi anni a Roma, quindi questo prevede ovviamente di un, un dialogo, e, e il futuro uh, socio, come lo chiamiamo, mm -hmm. poi la contatteremo per le, le procedure. Questa è la procedura ovviamente mh, come una linea guida per tutti, ma per conoscerci Basta partecipare ai nostri incontri proprio per capire e per entrare proprio in contatto con noi e dialogare con noi. Dopodiché poi eventualmente si può fare tipo lezione di prova. Sì, oltre che lezione di prova sicuramente è molto importante prima conoscere e discutere la mission della Pivoa. Kerry, poi alla fine di questa nostra intervista avresti qualche consiglio, qualche raccomandazione eh, da dare alle donne straniere già presenti in Italia o magari quelle che stanno considerando di trasferirsi e venire a vittare qua? Ok, ehm, potrei dare qualche indicazione, sicuramente quello di farsi ambasciatrici, eh, di un bagaglio di, di esperienze tradizioni e nozioni socioculturali sono preziosissime, a mio parere, eh, un patrimonio sicuramente da portare e comunicare con orgoglio perché contaminando attraverso eh, lo scambio culturale, eh, lo scambio proattivo più che altro, il tutto sommato, il nuovo ecosistema eh, professionale e relaz relazionale, eh, su questo diciamo questa commissione sicuramente di sapere e conoscenze che molto probabile mh, può portare, può essere un fonte di, di innovazione. Ecco, no, bellissimo, grazie, un bel consiglio, così alla conclusione che <ride> ti ringrazio tantissimo che, che hai, hai accettato il mio invito eh, e tutte queste informazioni preziose che hai condiviso con noi. È stato veramente un piacere, Ale. Ringrazio, <ride> ringrazio te personalmente e a tutti i nomi delle soci della TVA. È stata veramente per noi un'occasione per condividere la nostra mission and vision. E, um, invito a tutti, ovviamente, di conoscerci ancora meglio e di partecipare ai nostri incontri. Ringrazio anche la FITAPA, a tutta la leadership della FITAPA, te incluso come vicepresidente, per questo programma che è, <ride> è veramente, è, ha avuto un successo. Un <ride> sì. discreto successo, mm -hmm. sì. sì, sì. E spero vivamente che da, non è, solamente, è solo un inizio certo, e troveremo certo. un'altra occasione per poter condividere e scambiare all'attività insieme senz'altro sicuramente e, e grazie a tutti voi per averci seguito grazie, Buona grazie.